Lazio, diramata la lista UEFA, Cenan. La Lazio sarà impegnata in Europa League, frutto del quinto posto conquistato nello scorso campionato. Nizza, Zultewar e Gem Vitesse, questi gli avversari che i sorteggi hanno riservato alla squadra biancoceleste. Con il calciomercato ormai concluso, e quindi le operazioni in entrata ed in uscita tutte ufficializzate, ecco che la Lazio Arresto nota la lista UEFA. Tra i convocati spicca anche il nome di Mani, uno degli ultimi arrivati in casa Lazio, quel top player tanto invocato dall'allenatore Simone Inzaghi per sostituire il partente Keita Balde, passato a rinforzare il Monaco. Niente da fare per gli altri due giovani portoghesi arrivati, ossia il centrocampista Bruno Giordao e l'esterno d'attacco del 2000 Pedro Neto. Con ogni probabilità, i due calciatori appena citati troveranno spazio, almeno inizialmente, nella squadra primavera. In lista, ovviamente, anche i nuovi acquisti Marusic, Lucas Leiva oltre a Talentino Externana. Palombi. I biancocelesti debutteranno il 14 settembre, contro il Vitesse. Questo l'elenco completo: Nani, Basta Duan, Caicedo Corozzo Felipe Salvador, Crecco Lucca, Devri Stefan, Di Gennaro Davide, Fortuna do Santo Sua Gabarron Gil Patricio, Guerrieri Guido, Immobile Ciro, Lukaku Jordan, Lulix Nad, Maruai Adam. Milinkovic Savic Sergei, Murgia Alessandro, Palombi Simone, Parolo Marco, Pera Gomez Felipe Anderson, Pezzini Leiva Lucas, Quisanga Barotolomeo Jacinto, Radu Stefan Daniel, Ramos Marchi Luiz Felippe, Romero Alconche Luis Alberto, Stracoscia Thomas, Bargi Ivan.